Grazie, buongiorno a tutti e, e mi fa una certa impressione ritornare dopo quello che abbiamo vissuto in questo teatro ehm, che è un'impressione ehm, che riflette la scelta che gli organizzatori del festival hanno fatto in questo tempo così difficile a dedicare il festival ad una parola come quella di desiderio. Perché quello che abbiamo vissuto, diciamo, in, questo, in questi due anni in pratica è il contrario del desiderio: è un'esperienza di pena, di dolore, di sofferenza, di angoscia. E dunque la scelta invece di. di di, di dare a questo festival come programma una riflessione sul desiderio è in controtendenza rispetto a quello che abbiamo vissuto. Il desiderio è un sinonimo della vita, il desiderio è qualcosa che nell'ordine della forza singolare della vita, quindi è veramente l'antagonista della morte. E io credo che nel dedicare questo festival al desiderio gli organizzatori abbiano, come dire, voluto indicare una strada. Non ci resta che adesso la strada del desiderio, rimetterci in cammino. Ma volevo fare una considerazione in premessa di quello che voglio dirvi oggi su questa formula, puoi perdermi, che è una domanda, no? puoi perdermi, è una formula che dobbiamo a Jacques Lacan, con la quale Lacan definisce in sintesi estrema l'origine del desiderio umano. L'origine del desiderio scaturisce da questa interrogazione, puoi perdermi. Torneremo su questo. Torneremo però. La premessa è che ehm, quello che abbiamo vissuto è il fatto che la vita umana nel nostro pianeta è risultata, se ci pensate, no? è uno degli aspetti più traumatici di quello che abbiamo vissuto. La vita umana è risultata assolutamente nella sua inessenzialità. La vita della natura, la vita del mondo, può vivere senza di noi. Noi non siamo necessari alla vita del mondo, noi non siamo necessari alla vita della natura. Una catastrofe come quella del Covid, se la immaginiamo senza resistenze, ci avrebbe spazzato via, ma il mondo avrebbe continuato ad esistere la natura avrebbe continuato ad esistere. Che cosa significa? Che noi non manchiamo al mondo, che noi non manchiamo alla natura, che nessuno di noi manca ad un albero, nessuno di noi manca ad un fiore, nessuno di noi manca al cielo. L'albero, il fiore, il cielo... Sono eventi del mondo, eventi della natura, impassibili rispetto alla nostra esistenza. Non posso rivolgermi ad un albero attraverso la domanda «puoi perdermi?». L'albero può perdermi. Io non sono essenziale all'albero. Nessuno di noi è essenziale alla vita del mondo. Nessuno di noi è essenziale alla vita del cielo. Ora, questa considerazione, se ci pensate, demolisce completamente la rappresentazione narcisista dell'essere umano come padrone del mondo e della terra. L'illusione narcisista dell'antropocentrismo che ha ridotto la natura, diciamo così, a risorsa da sfruttare. L'origine del Covid è in fondo tutta nella violenza antropocentrica che non ha rispettato le soglie della natura. Il fatto di non aver rispettato le soglie, i limiti che la natura impone, ha provocato questo disastro e ha rivelato il carattere fanatico, folle, illusorio di quella deificazione di cui noi siamo stati, diciamo così, deificazione dell'uomo, di cui noi siamo stati protagonisti. Vi ricordo che nel testo biblico, per esempio, la perversione umana, anche in senso clinico, la perversione umana può essere ridotta a questa formula, c'è perversione quando c'è deificazione dell'uomo, quando l'uomo non si pensa più come creatura, ma come creatore, quando inverte la relazione tra il creatore e la creatura, quando inverte la relazione, come direbbe Heidegger, tra l'abitare e il costruire. Prima verrebbe l'abitare, noi siamo ospiti, della natura, ospiti della terra, abitiamo la terra, solo se prima viene l'abitare, il costruire si rivela rispettoso della natura, perché è preceduto dall'abitare, la follia umana ha invertito la relazione tra l'abitare e il costruire, ha dimenticato la precedenza dell'abitare rispetto al costruire e il costruire che non ha fondamento nell'abitare si rivela come appunto violenza distruzione all'origine del virus e all'origine di questa pandemia ai miei occhi c'è questo e questa deificazione si è ribaltata in un attimo nel suo contrario tutti noi tutto il mondo si è rivelato impreparato sottolineo il termine impreparazione no? siamo stati impreparati ma non per difetti tecnico-politici, ma perché eravamo di fronte a qualcosa di cui non conoscevamo nulla che ci ha sorpresi e ci ha, come dire, gettati in una buca. L'impreparazione è il contrario dell'onnipotenza. Noi ci siamo scoperti impotenti, abbiamo, abbiamo vissuto l'esperienza della caduta dall'onnipotenza all'impotenza, dalla onnipotenza alla inermità alla inermità. Se volete questa è una definizione clinica di trauma. Cos'è un trauma? Il trauma è qualcosa che capovolge l'onnipotenza e l'impotenza e rivela al soggetto che lo subisce la sua condizione di inermità, di vulnerabilità. Noi siamo stati travolti dal trauma nel senso che siamo stati gettati nella condizione della inermità, il Flosigkeit, dice Freud, che significa senza aiuto. Ora, questa condizione del senza aiuto, della inermità, della passività, della impreparazione, dell'impotenza in cui tutti noi siamo stati gettati, e se ci pensate, la condizione originaria della vita umana, la condizione del bambino. Noi ci siamo sentiti in questa condizione, di fronte a qualcosa di spettralmente più grande di noi, nella inermità, nello spavento, dice Freud. Il flusigkeit in tedesco significa proprio eh, privi di aiuto, privi di sostegno, lasciati cadere. Noi abbiamo vissuto questa esperienza, della inermità, se volete, dell'abbandono, se volete, dello spavento, se volete, della, della angoscia nei confronti di qualcosa che ci sovrastava. Qualcosa che ci sovrastava. Ed è l'esperienza che il bambino fa della vita. Allora, arrivo al primo punto che voglio mettere in luce, la vita in generale. La vita del mondo, la vita della natura, quella che Schopenhauer descriveva come principio metafisico della natura, cioè la volontà di vita, la volontà generale della vita, fa a meno dei nostri nomi. Non conosce i nostri nomi, è senza nome, è anonima. La volontà della vita di affermare se stessa non si ricorda chi siamo. Se volete, la dimensione matrigna della natura descritta in modo straordinario da Leopardi. La natura è indifferente alle nostre sorti. La natura, come dire, non sente la nostra mancanza. Non sente la nostra mancanza. È indifferente. Indifferenza matrigna della natura. Appunto canta, canta Leopardi. E che cosa che introduce invece la dimensione umana della vita? Quindi non la vita come volontà generale di vita, la vita che punta a riprodurre se stessa ciecamente, in modo acefalo, ma la vita che acquista un nome, la vita che diventa umana. Ecco, come avviene questo passaggio? Avviene nella misura in cui la vita non è più un semplice numero, cioè una quantità, quantità di vita, ma acquista un nome. La vita non è più anonima, ma acquista un volto. Allora, questo è un altro punto, secondo me, fondamentale di quello che abbiamo vissuto. Abbiamo vissuto la riduzione della vita a numero. Eh, il numero dei morti senza nome. Abbiamo vissuto la cancellazione del nome della vita, l'impossibilità di accompagnare la vita fino alla fine, la necessaria separazione rispetto ai nostri cari che sono morti in modo anonimo, certamente custoditi nella loro umanità da chi li ha accompagnati alla fine, ma separati, disgiunti dai loro cari. La morte in sé è un'esperienza già, eh, diceva Simone de Beauvoir, pensando alla morte nella vita umana, è un'esperienza contro natura in sé. Ma quando viene meno il fatto che tu non possa essere diciamo, consolato e accompagnato all'ultimo passo dalle persone che hai amato, diventa enormemente più atroce. E dunque il nome sprofonda nel numero, ci sono le cure disegnano movimenti di numeri percentuali, non ci sono più i nomi. Allora, la domanda, puoi perdermi, è la domanda che reintroduce il nome nel numero, reintroduce il volto nel, nella dimensione anonima della volontà di vita. Che cosa significa puoi perdermi? È la domanda che per esempio ciascuno di noi, Lacan lo definisce come una, una, una sorta di fantasma originario dell'essere umano, ciascuno di noi ha posto al suo altro, ai suoi genitori innanzitutto, questa domanda all'origine della vita. Innanzitutto potremmo dire nella sua forma patemica originaria che è il grido. Parlerò del grido questo pomeriggio a proposito di Giobbe, ma lo, che l'origine della vita umana sia il grido il, segnala il fatto che la nostra vita senza il supporto dell'altro, senza la presenza dell'altro, senza la risposta dell'altro è nulla, è vita morta. Ma il grido è dunque questa dimensione dell'invocazione, della presenza dell'altro. No? È il grido di Giobbe, certamente, è il grido di Gesù sulla croce. Potremmo dire che il grido è la forma più radicale della preghiera e che la parola stessa ha la sua infanzia nel grido. Prima c'è il grido, poi c'è la parola. Ma ciò che accomuna il grido alla parola Ciò che accomuna il grido, la preghiera e la parola è il fatto che sono tutte invocazioni rivolte all'altro. Il bambino grida rivolto all'altro, noi preghiamo rivolto all'altro, noi parliamo, come sto facendo io in questo momento, rivolto all'altro. Il grido, la preghiera e la parola sono invocazioni che hanno come loro radice prima questa domanda. Puoi perdermi? Puoi perdermi? Allora, due esempi che traducono in modo plastico questa domanda. Il primo, permettetemi un esempio biografico, di mia figlia quando era molto piccola, 4-5 anni, mia figlia Camilla, che ogni volta che tornavo a casa dal lavoro, tarda sera. Lei non andava, rifiutava di andare a dormire, mi aspettava e si nascondeva. Quindi la scena era, io entro in casa, mia moglie mi accoglie, mio figlio più grande mi accoglie e Camilla non c'è. E io dico, dove è Camilla? Ogni volta, eh? tutti, tutti Dove è Camilla? E, e mia moglie e mio figlio dicono, non c'è Camilla. Non la troviamo. E io allora mi disperavo. Ma dov'è Camilla? E a un certo punto, nel colmo della disperazione del padre, appariva sorridente dal suo nascondiglio la bambina Camilla. Sono qua. Che cosa faceva Camilla? Testava, inconsciamente testava, il desiderio de dell'altro, in questo caso di suo papà. Cioè, mi puoi perdere? Se io non ci fossi più, se io sparissi, se io mi fossi persa, se io fossi morta, caduta in una buca, tu potresti vivere allo stesso modo senza di me. La tua vita sarebbe la stessa senza di me. E il padre, costretto a questo teatro tutti i giorni, doveva mostrare che senza la vita di Camilla la sua vita Perdeva di significato, era vita disperata. No? E ogni volta, per un certo numero di mesi, forse un anno, sono andato avanti così. Questo perché la seconda, ma qui diciamo, entriamo in dinamiche più particolari. La secondogenita aveva bisogno di avere un timbro di, che l'assicurava sull'amore del padre eh, rispetto al primogenito. No. Ma questo è un esempio. La domanda è, nel, nel gioco dei bambini del nascondino, ritorna questa domanda. Puoi perdermi? Puoi perdermi? Se io sparisco, che cosa ti succede? Abbiamo un altro esempio nella fantasia comune agli esseri umani, soprattutto agli adolescenti, ai giovani diciamo, di immaginare ad occhi aperti il loro funerale. Chi di noi non ha mai immaginato il proprio funerale? Ma perché immaginiamo il nostro funerale? Per vedere nella nostra immaginazione come reagiranno le persone che noi amiamo di fronte al buco della nostra, della nostra assenza. E allora misuriamo il nostro valore a partire dalla disperazione che provochiamo nel luogo dell'altro. L'altro esempio che volevo farvi è un esempio più clinico e se volete più... Drammatico, di quello di mia figlia Camilla, è l'esempio che ho curato molti anni fa di una giovane anoressica molto grave che aveva un profondo amore per il padre il quale però essendo un professionista costretto per il lavoro a girare in aereo per il mondo dedicava poco tempo, pochissimo tempo a sua figlia e la domanda d'amore della figlia verso il padre di fronte a questa frustrazione costante ha generato, non entro nei dettagli, la, una scelta anoressica che l'ha portata nella sua radicale determinatezza in ospedale, eh, con l'eflebo, con la nutrizione, l'alimentazione forzata, insomma, in fin di vita e quando io la incontrai per la prima volta dopo il ricovero ospedaliero mi raccontò che proprio mentre era sul letto in ospedale con le flebo, pelle e ossa suscitando la preoccupazione dei medici che la seguivano il padre improvvisamente apparve alla porta dell'ospedale lei lo sapeva impegnato lontanissimo quindi si è chiesta, mio padre per essere qui ha attraversato il mondo, ha abbandonato tutti i suoi impegni e ha passato, mi raccontava, tutta la notte inginocchiato al suo letto. Come diceva, mi ricordo ancora le sue parole, un cavaliere del Medioevo, di fronte alla sua amata, diciamo, inginocchiato tutta la notte. Questo è il puoi perdermi. Certo che è un puoi perdermi estremo, radicale, che, che tocca il ricatto, come accade nell'anoressia, non si può comprendere niente nell'anoressia grave se non si vede la, la dimensione ricattatoria della scelta anoressica. No? Spingere l'altro alla disperazione, far mancare l'altro. Ebbene, che cosa ha fatto questa ragazzina? ha introdotto la mancanza nel luogo del padre, lo ha reso mancante di lei, facendosi morire, arrivando fino al punto estremo di mettere a repentaglio la sua vita. Come ha risposto il padre? Nell'unico modo possibile per salvare la figlia, effettivamente. No? Ha manifestato pienamente il suo amore. Non era un padre senza amore, era un padre molto impegnato, la figlia aveva bisogno di una prova. Questa prova è stata superata da questo padre in uno slancio, diciamolo pure, in uno slancio di poesia, uno slancio di disperazione ma anche di poesia. È rimasto accanto alla figlia in ginocchio. Questo ha consentito alla figlia di accettare di essere nutrita e ha consentito alla figlia di cominciare una terapia. Ecco, questo è un altro esempio di che cosa significa puoi perdermi. Ma la, questa domanda puoi perdermi la troviamo al centro di tutta la dialettica della vita amorosa. Dove c'è amore, dove c'è la, la, la, la dialettica dell'amore, c'è sempre la spinta a rendersi eh, essenziale per l'altro. Abbiamo visto prima, no? la natura ci rende inessenziali, la natura non ama, la natura non ci ama. E invece nella, nella dimensione umana della vita, l'amore è ciò che rende quella vita essenziale per un'altra. Abbiamo, prima di, di approfondire questo punto, essere essenziali per un altro. Che cosa significa essere essenziali per un altro? Beh, Vediamo l'esempio subito l'esempio a rovescio. Quando finisce un amore? Che cosa succede quando finisce un amore? Qual è la disperazione di chi vive l'esperienza dell'abbandono? L'esperienza della morte di un amore? Attraverso un tradimento, attraverso una perdita, attraverso il riconoscere che quell'amore è finito, no? Qual è l'esperienza più profonda che fa qualcuno che vive la fine, la morte di un amore? Beh, l'esperienza dell'amore è l'esperienza che c'è qualcuno al mondo per cui io sono l'essenziale. L'esperienza dell'amore è l'esperienza per cui esiste nel mondo, attenzione, questa è la formula, esiste nel mondo qualcuno che mi attende qualcuno che mi aspetta c'è nel mondo qualcuno per cui la mia vita è essenziale e mi aspetta mi attende mi attende quando torno a casa mi attende quando non ci sono come dire la sua vita amorosa è nell'attesa. L'attesa è una grande figura della vita amorosa. Una volta quando non c'erano i cellulari, io ricordo i miei primi amori, il mio primo amore in realtà, non c'erano ancora i cellulari, io attendevo lo squillo del telefono. E a volte rinunciavo ad uscire di casa perché attendevo che lei mi chiamasse. Attendevo lo squillo del telefono la posizione dell'attesa è la posizione dell'amante anche quando è corrisposto pienamente dall'amato no? ci si aspetta sempre la bellezza dell'amore è che noi siamo reciprocamente nell'attesa l'uno dell'altra l'uno dell'altro e l'attesa è ciò che attribuisce alla vita il suo carattere essenziale cioè il suo nome non sono in attesa dell'amore, sono in attesa di te. Cioè sono in attesa appunto di Valentina, non dell'amore in generale. L'amore è l'attesa di qualcuno. Questo è un punto molto importante. L'amore, dice Lacan, come io ripeto spesso, è sempre amore per il nome. Non è amore dell'amore. Amore in generale, amore della vita in generale, no? La vita in generale è indifferente l'amore. Anche quando noi diciamo che amiamo un cane o amiamo un gatto, cosa possibile? È perché il cane e il gatto hanno un nome. E dunque l'amore è sempre amore della vita che si particolarizza. Cioè di quella vita, non della vita dell'albero, la vita del cielo, ma la vita del nome. Quindi l'amore del nome è amore che particolarizza e rende quella vita, vita insostituibile. Noi lo vediamo molto bene, come ho descritto in un libro eh, dedicato alla madre, eh, nell'amore materno questa postura. No? Eh, Cosa ha di particolare l'amore materno, l'amore della madre? è che la madre, come dice un grande filosofo, Levinas, rende ogni figlio figlio unico, ma non, aggiunge Levinas, unico nell'ordine del numero. Una madre che ha cinque figli, ogni figlio è unico, ma non nell'ordine del numero, è unico in quanto insostituibile quanto quella vita nella sua particolarità, cioè nel suo nome singolare, è vita insostituibile. Considerate anche che in ogni lingua del mondo il nome proprio dovrebbe essere intraducibile. Il mio nome è sempre questo nome. Quindi diciamo la vita del figlio è vita che non può essere rimpiazzata, sostituita dalla vita di un altro figlio. La vita del figlio è vita unica, vita... Irripetibile. Allora, se l'amore è questo, è vita, essere vita attesa, l'attesa è una grande figura della maternità, per esempio. No? Le madri sanno cosa vuol dire attendere un figlio, non solo che lo sanno dall'inizio, nella misura in cui lo portano, parlo delle madri naturali adesso, lo portano nel loro corpo, ma sanno che la relazione di attesa è qualcosa che accompagna costantemente il rapporto col figlio, ma l'attesa è in ogni legame d'amore. E allora immaginiamo che finisse, immaginiamo che un amore finisce. Qual è la sensazione che io sono costretto a provare? Che non c'è più nessuno al mondo che mi aspetta. Questo è il colpo. Questo è il colpo depressivo, tremendo, che porta con sé la fine di un amore. Cioè non è solo la perdita di una persona, ma è il fatto che la mia vita perde, perdendo quella persona, il suo carattere essenziale. Non mi aspetta più. Questo è il pensiero che fa chi è abbandonato. No? Non mi chiamerà più. Non mi aspetta più non mi risponde più. La sua vita è vita che prescinde dalla mia, è vita autonoma. Ora, in realtà, sempre la vita di ciascuno è vita autonoma, ma l'amore offre questa straordinaria eh, esperienza della vita insieme, della condivisione. E dunque la morte di un amore comporta che non, non ci sarà più nessuno al mondo che aspetterà, attenderà la mia vita. Questo è il vero punto drammatico di chi subisce la perdita di un, di un, vero, amore, no? di un vero amore. E allora la domanda, mi puoi perdere? Sì, ti posso perdere. Mi puoi perdere? Non è il papà che fa il teatro della disperazione, no? che non è poi un teatro, perché se io davvero perdessi non trovassi più mia figlia sarei effettivamente disperato. Ma diciamo, alla domanda drammatica dell'amore, del desiderio, mi puoi perdere, l'altro risponde, sì, adesso ti posso perdere. Che significa interpretare la vita dell'altro come divenuta inessenziale. Passaggio dall'essenziale all'inessenziale non sarò più qui ad aspettarti questo è veramente la caduta in un buco per chi ha fatto questo tipo di esperienza noi abbiamo la stessa, se volete, lo stesso dramma posso citare due figure bibliche in cui noi ritroviamo la stessa dialettica questo, questo fatto che mi puoi perdere, sì Beh, le due figure sono, le ho evocate all'inizio, la figura di Giobbe e la figura di Gesù. Quando Gesù sulla croce, rivolgendosi al suo Dio, dice Padre, perché mi hai abbandonato? Potremmo tradurre questa formula, poi perdermi. E la risposta è, per, un, per, per quel tempo, è il silenzio, l'assenza. Oppure quando Giobbe si rivolge a Dio dicendo perché tutto questo male che si accanisce contro la mia vita, perché tutto questo dolore, che cosa ho fatto, rispondimi, silenzio, mi puoi perdere, silenzio. Questo è un grande tema, è il tema per cui diciamo nella tradizione biblica il problema non è mai teoretico, filosofico, esiste Dio o meno che è il problema che si pongono i filosofi, i teologi anche si pongono questo problema. Il vero problema nel testo biblico è Dio risponde o no? Risponde alla preghiera o no? Risponde all'urlo, al grido, all'invocazione della parola, della preghiera o no? Allora, puoi perdermi, rimaniamo su questo punto per esaminare ancora più nel dettaglio questa formula eh, e rimaniamo sull'esempio che mi pare chiaro anche se estremo dell'anoressia. Quando un soggetto anoressico rifiuta il cibo, rifiuta di mangiare, decide di fare lo sciopero della fame, diciamo, rifiuta l'oggetto, mostra che lo statuto del desiderio umano non è riducibile a quello del bisogno. Il bisogno è ciò che mette in rapporto un soggetto ad un oggetto. Se io bevessi da quella bottiglia è perché ho il, ho il, il, il bisogno di bere e bere soddisfa questo bisogno. Il bisogno struttura relazioni unilaterali tra un soggetto e un oggetto. Bisogno di mangiare risponde allo stesso schema, alla stessa logica. Relazione unilaterale. Hegel la definisce come una relazione di negazione unilaterale, che significa che appunto, io nego l'acqua nella misura in cui la bevo, questa negazione comporta il soddisfacimento del bisogno. Ma l'anoressica non, non beve, no? cioè l'anoressica la, la, non mangia, rifiuta l'oggetto. Rifiuta l'oggetto, mostra cioè che la vita dell'uomo, la vita umana, non è solo vita animata da bisogni. Il testo evangelico lo dice chiaramente, no? Noi non viviamo di solo pane, la vita umana non è fatta solo di bisogni. La vita umana si soddisfa in un altro modo, non attraverso la negazione unilaterale. Si soddisfa non attraverso oggetti, questo è il punto. Il bisogno dunque è una relazione tra un soggetto e l'oggetto. Il desiderio è una relazione tra soggetti, tra soggetti dove al centro non è l'oggetto ma è il segno. Cosa cerca il desiderio, il mio desiderio nell'altro? Cosa cerca il desiderio di Camilla in suo padre? Cerca il segno. Qual è il, seg il segno? di cosa? Cerca il segno della sua mancanza. Cerca il segno che lei mi manca. Cerca il segno del suo amore... Nel senso che se io la amo, io avverto, sento profondamente la sua mancanza. Quindi allora, da capo, il desiderio è il desiderio del segno della mancanza dell'altro. Il desiderio si soddisfa solo attraverso questo segno. Tant'è che la domanda fondamentale che gli amanti si fanno quando per lavoro, per esigenze, sono lontani, qual è la domanda costante? No? Ti manco? Vuol dire, che cosa vuol dire? La mia assenza è in grado di scavare dentro, dentro di te la sua presenza, cioè io sono presente anche se assente, cioè ti manco vuol dire sono presente, in te anche quando sono assente ti manco vuol dire che io causo la tua mancanza quando c'è la relazione amorosa come culmine della relazione di desiderio io non amo un oggetto non amo il tuo corpo semplicemente anche se desidero il tuo corpo non amo solo il tuo corpo io amo fondamentalmente eh, la tua mancanza amo la tua mancanza vuol dire che amo tutto di te amo il tuo essere non amo una parte allora questo mi pare il punto più essenziale il desiderio umano l'account lo dice in un modo forse più semplice di come lo sto esponendo io dice l'account il desiderio umano riprendendo Hegel e riprendendo Kojev, dice Lacan, il desiderio umano, è desiderio dell'altro, che vuol dire che è desiderio del desiderio dell'altro, che significa che l'oggetto del desiderio coincide con il desiderio dell'altro. Non c'è un oggetto del desiderio come c'è un oggetto del bisogno, perché l'oggetto del desiderio, è il desiderio dell'altro. E allora possiamo dire che da questo punto di vista la storia, la nostra storia, la storia di ciascuno di noi, è la storia di tutti i desideri che abbiamo desiderato. Noi siamo la somma dei desideri che abbiamo desiderato. La somma dei desideri che abbiamo desiderato. Si nutre di segni, Beh, uno dei segni fondamentali di cui si nutre è l'ascolto. Quanti legami saltano per questo? Non mi ascolti, non mi ascolti più. Oppure non mi guardi, non mi guardi più. Si potrebbe aggiungere come ho fatto una volta, non mi baci, non mi baci più. Vuol dire che eh, non sono più io a causare la mancanza in te. E allora sono diventato indifferente, eh, come un oggetto tra gli altri. Questa è solitamente la, la, la caduta dell'amore, porta con sé questo, questo, spegnimento, questo spegnimento del desiderio. Ma c'è un paradosso in tutto questo, il desiderio dunque si soddisfa attraverso il desiderio dell'altro. Io... Mi sento soddisfatto nel mio desiderio quando mi sento desiderato dal desiderio di chi desidero. Mi sento soddisfatto nel mio desiderio quando mi sento desiderato dal desiderio che io desidero. Quando Camilla si sente desiderata, amata, dal desiderio del suo padre che lei, giustamente, desidera. Ma qual è il paradosso? ulteriore che dobbiamo vedere che sebbene il desiderio non abbia un oggetto il desiderio non è solo il desiderio dell'altro come l'ho descritto ma porta con sé un'inquietudine supplementare il desiderio umano è per un verso la sua faccia diciamo amorevole è desiderio del desiderio dell'altro come ho spiegato fin qui per un altro verso, la sua faccia scura, sulfurea, diabolica, ma altrettanto umana, il desiderio è desiderio d'altro. Allora qui abbiamo qualcosa che si biforca. Abbiamo il desiderio come desiderio del desiderio dell'altro e abbiamo il desiderio come desiderio d'altro. Di che cosa d'altro? altro, di un altro, di altro, di un altrove. Spesso questo desiderio d'altro viene ipnotizzato dai nuovi oggetti, da quello che io non ho. Quello che io non ho può diventare l'oggetto che causa il mio desiderio. Quello che io non ho può essere l'oggetto può diventare l'oggetto desiderato, non per le sue qualità, ma perché non, non l'ho. Desidero semplicemente quello che non ho, non, ripeto, per le sue proprietà, ma perché non ho il possesso di quello che non ho. Faccio un esempio sciocco, ma mi è capitato molte volte di ascoltarlo, non solo con i pazienti. Una donna vede... Potrebbe essere anche un esempio di un uomo, ma eh? una donna vede un abito, un abito, un bell'abito in una vetrina, lo, lo acquista, torna a casa, se lo prova, dice ma non è lo stesso. Cos'è cambiato? Che ce l'ha. E quando ce l'ha non brilla più nella sua appunto eh, illusoria bellezza, ma non brilla più nella sua illusoria bellezza perché è divenuto un oggetto posseduto. Allora, questo è l'inganno del desiderio, per cui quello che non ho è sempre più ricco, più vitale, più fecondo, più amabile di quello che ho. Ed è per questo che Agostino, che è uno che ne sapeva, la sapeva lunga su questa dialettica del desiderio delle confessioni, dice che in fondo la felicità più grande di un umano, di un essere umano, è desiderare, questo è un paradosso eh, se ci pensate, è desiderare quello che si ha. Perché desiderare quello che non si ha è essere catturati in un'ipnosi, in un'illusione. Per cui noi non desideriamo effettivamente qualcosa di ciò che non abbiamo, ma desideriamo quello che non abbiamo perché non l'abbiamo, semplicemente. Si vede bene nei bambini, bambini che vogliono dei giocattoli, eh, sembra che questo giocattolo sia eh, una questione di vita e di morte, gli si dà nelle mani il giocattolo e il giocattolo dopo pochi giorni viene accontonato insieme agli altri. Allora qui eh, eh, vorrei arrivare alla conclusione su questo punto ultimo, no? cioè che la forza del desiderio non è tanto la sua eh, inquietudine che ci porta a ballare una danza eh, senza soddisfazione da un oggetto all'altro. La vera forza del desiderio è la sua costanza ma la sua costanza non si misura dalla costanza dell'oggetto, non semplicemente da questo, cioè non dal fatto che io amo sempre lo stesso, ma dal fatto che il mio desiderio esprime la stessa forza. La vera fedeltà è in rapporto alla forza del desiderio, non agli oggetti del desiderio. Gli oggetti del desiderio sono camaleontici, sono destinati a, a metamorfosi. Eh, come dico spesso quando parlo di queste cose, Lacan eh, evocava il quadro di, del fiammingo Bruegel intitolato La colonna dei ciechi, dove si vede una colonna di ciechi con in testa un cieco che col bastone porta tutta la colonna verso, verso una caduta, verso un precipizio. Per un verso il desiderio... Ammalato di utopia, il desiderio che cerca quello che non ha, è un desiderio che non genera. Se noi restiamo fedeli alla forza del desiderio, al di là degli oggetti, alla forza del nostro desiderio, questo desiderio diventa generativo. La generazione non è data, la generatività non è data dall'oggetto, è data dalla forza del desiderio. La forza del desiderio non è utopica, cioè non si aspetta illusoriamente l'incontro con l'oggetto del desiderio che appagherà completamente il mio desiderio. La forza, la, la forza del desiderio è in atto, è adesso. Allora, voglio concludere con un'ultima citazione di Lacan. C'è un passaggio in cui Lacan dice eh, c'è qualcosa che assimila la rivolta alla preghiera. E noi ci possiamo chiedere che cosa unisce la rivolta alla preghiera. Lacan ha sempre condannato l'utopia del desiderio, perché l'utopia è il segno di una debolezza. Il desiderio deve essere realizzato sempre adesso, non quando ci sarà il grande oggetto, quello che il grande seno, il principe azzurro, l'oggetto che porterà pace, soddisfazione, ma adesso, l'utopia è una dimensione nevrotica del desiderio. Questo, se volete, è il punto di, di contatto col testo biblico. No? Il regno, dice Luca, è adesso. Il regno non ha da venire. La bellezza del fico... È adesso, quando Gesù dice voglio mangiare un fico, lo voglio mangiare adesso. Il fico non ha frutti, il fico sia maledetto per l'eternità. Chi non capisce che il regno è adesso è perduto. Il regno non è al di là del mondo, non è al di là della terra, non è in un altro mondo. Il regno, tutto il regno, è già adesso. La resurrezione non è dopo la morte. La resurrezione è già adesso. La forza del desiderio non, è, non si realizza nell'utopia. La forza del desiderio è in ogni atto. In ogni atto è il regno. In ogni atto è il desiderio. Grazie.